a tutti a questo nuovo tutorial di 123 ricreo oggi vi faccio vedere come realizzare dei fondi borsa con delle tovagliette all'americana per questo tutorial avrete bisogno di tovagliette all'americana ce ne sono di tantissimi materiali io ho scelto questo che è un in pvc è di due colori per cui posso sbizzarrirmi la consistenza è abbastanza simile a quelli dei fondi già pronti forbici questo attrezzo per fare i buchi e il cartamodello naturalmente il link del cartamodello lo trovate nel box sotto al video ritaglio il mio cartamodello posiziono i miei cartamodelli del fondo sul, sulla tovaglietta che ho a disposizione vedete qui ne stanno tre più per la mia sagoma particolare me ne sta uno in orizzontale rispetto agli altri ora con un pennarello vado a fare il contorno della mia sagoma e poi con delle forbici vado a ritagliare. qua questa è la mia prima sagoma adesso blocco la sagoma ho messo giusto un pezzettino di scotch qui per, per fare il contorno al grosso adesso per fare i buchi uso delle mollettine per tenerle, tenerlo fermo e poi vado con questa con questo attrezzo a fare i buchi mantenendo il carta modello in modo da sapere dove fare il buco, vedete? Ecco il mio fondo realizzato, poca differenza da quelli comperati. Se volete, potete applicare i quattro piedini. Ora avete bisogno di uncinetto e cordino, ad esempio, o fettuccia, per fare la vostra borsa. Il cartamodello, vedete che adesso è stato tutto forato da, da questa perforatrice passerà sul successivo eh, fondo o segnate con un pennarello i punti dove, volete, dove dovete fare i buchi per mantenere una, dis, una distanza, eh, una equidistanza tra i buchi oppure eh, come facciamo noi con, della, eh, con delle mollette eh, Teniamo il cartamodello e usiamo la perforatrice. Vi consiglio di mettere sotto la perforatrice un pezzettino di... di un ritaglio di, di materiale in modo da avere più forza quando fate il foro con la perforatrice. Io devo dire che era un po' più duretto di quello che pensavo, infatti ho usato mio marito per, per fare i fori, che ha più forza di me. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, arrivederci alla prossima da 123Ricreo.